Ah, prima via del camp, già ci sono state delle tensioni <ride> sulla scelta itinerario, che ovviamente è una scelta non solo tecnica ma anche psicologica, perché perché è una questione di adattamento a livello, e adattamento è psicologico. A lot, every day. I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go